Si può lavorare sulla guerra con le costellazioni familiari, Mettiamolo così. La guerra che io magari vedo fuori o che hanno vissuto i miei avi in realtà è la guerra che ho dentro e quindi nel momento in cui io vado a guarire la guerra che ho dentro, eh, i conflitti che ho nelle mie relazioni eh, certamente vado a sciogliere tutto quello che arriva da un passato e quindi sì, si può lavorare su questo tema